Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Sphere e in questo video andremo ad affrontare la Lega di Alola. Esattamente, questo sarà anche l'ultimo episodio qui ad Alola e l'episodio che concluderà la storia principale di Pokémon Fire Rush. Successivamente potranno esserci degli episodi extra, però non è una promessa, è una possibilità Potrebbero esserci degli episodi extra in cui andiamo a fare un po' di postgame Perché è presente un po' di postgame, niente di particolare, ma qualcosa si può fare Questo quindi prendetelo come effettivamente l'ultimo episodio di Pokémon Fire Ash. Detto ciò quindi andiamo a dormire e iniziamo l'ultima giornata qui ad Allora Sono contento che tutti ti sia svegliato c'è stato un altro avvistamento di un'ultra creatura sull'isola, andrei a controllare la città di, Aloli, di Awoli questa volta, bene, quindi la prima cosa da fare l'ultima giornata appunto di Alola è andare a controllare l'avvistamento di un'altra ultra creatura, questa volta nella città di Awoli, quindi andiamoci, eccoci qui, vediamo un po' dove può essersi cacciata, eccola, <ride> è già lì, con qualcuno a fare la guardia. Allora, vediamo un po' che Pokémon abbiamo davanti. Abbiamo Roar, poi il nostro Man Metal, Lika, Rock, Pikachu, Rowlet e Poipol. Allora, vediamo un po'. Mettiamo davanti Poipol che deve allenarsi un po'. Dai. Andiamo. Fermati, quel Pokémon ha distrutto il mio Golden Safe. Uh, non so cosa possa essere. Non c'è alcuna possibilità che lascerò passare qualcuno eh, Appunto per, Affinché io possa farla pagare a quella creatura Insomma lui eh, vuole farla pagare a questa, questa creatura Si chiama Viren È un personaggio dell'anime Che si può trovare appunto nell'anime E noi abbiamo Electivire contro Poipol mm, Non proprio il massimo Allora lo sostituirei e manderei Nickel Rock Contro Electivire Vediamo un po' che mossa fa Thunder Punch. Ok, mi ha fatto anche relativamente male. Ma Mannaggia lui. Andiamo di Rock Tomb. E abbassiamogli la velocità. Altro Thunder Punch. E altra Rock Tomb. Bene così. Poi Pangoro. Contro Pangoro io manderei Poipol. Di nuovo. Eccolo qua, incazzatissimo. Allora, Sludge Bomb. E gli ho fatto un po' male, eh. Vita al tiro mi fa pochissimo danno perché non è molto efficace. E noi andiamo a prenderci la vittoria su Viren. Perfetto. Come? Eh, vattene. In qualche modo mi, fa, mi riguadagnerò quello che ho perso. Va bene. Prima di andare dall'Ultra Creatura, diamoci una curatina ai Pokémon. Ecco qua. Perfetto. Questa potrebbe essere l'ultima ultra creatura che affrontiamo. Allora, Pokémon. Lasciamo davanti Poipol così si prenderà un po' di punti esperienza. Andiamo a salvare. Tac. Ed affrontiamo l'ultra creatura. Questa è Kartana. Andiamo poi a sostituire Poipol e a prendere Pikachu. Aerosalto ah, ci fa pochissimo e si gode. Andiamo di Enanzo. Ah, perfetto. Non è molto efficace. Quindi immagino che sia un tipo acciaio questo. Potrebbe essere un tipo acciaio. Ah, pure sintesi. Beh, testiamo l'efficacia delle Pokéball. Queste qui. Vediamo se riescono a prenderne una full vita solamente paralizzata. Vediamo se possono effettivamente fallire queste ball. Sì, possono fallire. Ok. Era un dubbio che avevo andiamo di thunder punch di nuovo ok sintesi ha solamente 5 pp da quello che sappiamo quindi non può continuare a farlo all'infinito oddio ok non ha difesa speciale questo Pokémon. quindi ricarico il salvataggio e ci rivediamo qui e rieccoci qui vai andiamo riproviamoci A questo punto proverei a tirare subito una velox ball, vediamo se funziona, magari siamo fortunati. No, zero proprio. Netslash ci ha fatto malissimo anche perché era un brutto colpo, mandiamo in campo Pikachu e tiriamogli la paralisi. Perfetto, prova a proteggersi, ma fallisce, noi la paralizziamo ed ecco che inizia con Sintesi, andiamo allora di Thunder Punch, abbiamo visto che Electro Ball lo one shotta, quindi non possiamo farlo, ancora Thunder Punch, lui usa Sintesi e siamo a 2, Thunder Punch di nuovo, Sintesi e siamo a tre. dai usalo ancora due volte e non potrei più utilizzarlo, Sintesi 4, ne manca solo uno Ok, ho infatti ho usato Night Slash, Night Slash ed ora Detect, va bene Thunder Punch di nuovo Ed ora paralizzato, proviamo a catturarlo ora Andiamo con la Beast Ball Preso Perfetto, poi pulsare a livello 45, ottimo e abbiamo catturato questo Pokémon che è di tipo acciaio-erba, quindi sì, l'elettro li fa pochissimo. Infatti è interessante come creatura, Questa non l'avevo proprio mai vista. Bene, torniamo a scuola, ci cioè, dice. Cioè, prima di tornare a scuola andiamo a dare una curatina ai Pokémon qui, qui, qui sotto, o meglio il nostro Pikachu. E andiamo a sistemare Cartana nel box. Ecco qua. Vieni con me, numero 798. Quindi sei esattamente allora 804-98 qua. Ok, forse abbiamo completato le ultra creature, eh? Ce ne manca ancora qualcuna? Molto probabilmente ce ne manca ancora qualcuna, eh? Va bene, comunque, proseguiamo. Quindi torniamo a scuola, come... Ci ha ordinato di fare il nostro Rotondex Ed eccoci qui. Allora lì c'è il nostro Charizard e qui abbiamo un altro Pokéball, un altro regalo che è il Firium Zeta. Quindi prendiamolo. Bene, Pokémon School, ci siamo? Dai, eh. cucù qui. a tutti. Sono davvero emozionato di annunciarvi la prima lega Pokémon in assoluto qui ad Alola e che appunto è stata completata So che tutti state... insomma volete andarci, quindi non perdiamo tempo Andiamo alla barca da Wally City e partiamo da lì Ok, partiamo... no basta basta basta Ok, se ci ritorni ti, ti, ti rifà il dialogo Volevo vedere se c'erano tipo altri Pokémon Qui sono tutti i Pokémon dei nostri compagni, vedete? Poi vediamo se è cambiato qualcosa all'interno della scuola, magari ci sono dei, non so, de, delle altre persone che non abbiamo visto, degli altri NPC, degli altri allenatori, guardiamoci. Perché può darsi che sia cambiato, no, qui abbiamo ancora Samson Oak, eccolo qui. Infatti ci dice di andare alla Lega Pokémon, carino che abbiano aggiornato il dialogo anche per lui. Vediamo invece da questa parte, infatti che molto probabilmente questa sarà l'ultima volta che torneremo qui a scuola, eh quindi diamo un'occhiata in giro prima di andarcene ok non sembra esserci praticamente nessuno di nuovo qui e vediamo questo punto qui sotto non c'è nessuno perfetto allora possiamo uscire ed andare alla barca Eccoci qui ad Awali City. Ed andiamo ad affrontare quindi la Lega Pokémon di Alola, che sarà un po' diversa rispetto alle altre Lega Pokémon, vedrete. Eh? Qui intanto abbiamo una nuova persona. Good evening. Ma chi è sto scemo, scusatemi? Doug, che va nel campo Beedrill. E noi abbiamo Poipol. non è proprio il massimo come... Avversario, quindi io manderei no, Licano che ha già tanti punti esperienza. Mandiamo ma il nostro Incinerò, così che salga di livello. Un uh, Mega Bidrill. Ah, ok, non me l'aspettavo. Andiamo di Rock Tomb. Ma guardate quanto è forte. Cioè, quello non era molto efficace. Eh, morirà il nostro caro Lycanroc, quindi non c'è molto che possiamo farci. Niente, ha tirato giù due dei miei Pokémon più forti con due colpi. Ma andiamo a Pikachu un secondo, va. E usiamo Elettrococcola. Ok. Poi Armaldo. Tipo. Roccia Coleottero, Roccia Acqua se non sbaglio. In ogni caso, Roulette è tutto tuo. E andiamo di Leafblade. Azz Ma è fortissimo sto tipo. Poi ha dei livelli altissimi, come vedete. Ha dei livelli che non hanno senso, evidentemente viene dalle regioni precedenti. Altrimenti non me lo spiego. Andiamo di break break. Ok, fa pochissimo danno. Andiamo di earthquake. Di nuovo pochissimo danno. Eh, non riusciremo a farlo tentennare perché siamo più lenti di lui. Infatti. Thunder Punch penso sia inutile. Cacchio però. Quanto è forte sto tipo. Eh, ricarichiamo il nostro Melmetal. E questo palesemente arriva da una regione precedente, eh? quindi ci sta che siamo così tanto forti a dei livelli troppo alti per i nostri, 10 livelli sopra insomma, non è poco. Heartquake e Heartquake di nuovo. Ok, Melmetal è riuscito almeno a combattere contro Armaldo. Poi Galvantula. Eh, mi servirebbe Insineroar contro Galvantula. Andiamo pikachu va. E andiamo di Electro Ball. Eh non gli facciamo niente, giustamente. Certo anche lui non ci fa nulla, eh. E gli facciamo un po' di più con tono pugno. Cacchio però! Che tosta questa sfida! Beh, non ci voleva quel Vidri che mi ha one shottato due Pokémon, praticamente, anzi, due Pokémon più forti. Non ci voleva proprio. E se questo inizia a fare sanguisuga è un problema. Anche signoraggio mi fa malissimo. Per favore, tiralo giù, grazie. Ok. Pikachu sta al livello 75, ora tocca Paras. E Paras se lo può gestire anche poi, poi immagino. Senza troppi problemi. Andiamo di Sludge Bomb. E lui risponde con Sludge Bomb e noi andiamo di Sludge Wave. Bene, si è aumentato l'attacco speciale, ora Yam Mega. Immagino che il nostro caro Pokémon qui morirà. Non prima però di aver dato un po' di filo da torcere a Yam Mega. Ok, chi c'è rimasto? Pikachu con pochissima, con pochissima vita e Melmetal. Allora, devo mandare Melmetal un secondo. E curarci. Allora, iperpozione su Melmetal. Che può almeno resistere un po', sì. E iperpozione su Pikachu. Ok, doppio team. No, cacchio, inizia a fare doppio team, questo è un casino. Uh, Tiriamolo giù subito con Thunder Punch Se ci si riesce Da di pochissimo godo paralizzato È talmente veloce che pure da paralizzato Comunque attacca per primo Vabbè ci sta che il nostro caro Melmetal sia più lento Ha eh? tipo 30 di velocità base Che è pochissimo Andiamo di Thunder Punch Ok anche gli Amega l'abbiamo tirato giù uno contro uno finale, eh? Sì. Contro Ribbon Ok, fortunatamente non è un Pokémon particolarmente impegnativo. E possiamo tirarlo giù. Ma dai ragazzi, questa penso sia la battaglia più dura che abbiamo fatto su questo gioco. E Sicuramente più dura della Lega. I have dreams too, you know. Eh vabbè, vaffanculo i tuoi sogni di merda. Che Momenti, mi ammazzi tutta la squadra. Anzi, me l'ha ammazzata tutta la squadra. Certo con Pokémon leggermente over-livellati, eh? cioè, tutti i 10 livelli sopra, una mega evoluzione, insomma un po' troppo, <ride> leggermente troppo eh, rispetto ai miei Pokémon. Però ora possiamo effettivamente andare alla lega giusto sì, Manalo Stadium e ci sono un sacco di repute del team Skull, quindi per prima cosa dobbiamo tirar giù loro. Allora loro iniziavano sempre con... non ricordo chi, ma andiamo Linkarock. Ok, il boss amerà distruggere questa Lega. Dimenticati di Kukui e del suo sogno stupido. Ma perché ce l'hanno con la Lega questi? Cioè, non ho capito. Qual è il loro problema con la Lega Pokémon? Non gli piace, quindi devono distruggerla. Oh, va bene? Allora, Rock Tomb. E addio Salandit. Poi. Youngus, si, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Mel Metal. Poi Brick Break Vedete questi sono a livello 35 Una passeggiata rispetto a quello di prima Lasciamo in campo Melmetal contro Zubat E andiamo di Thunder Punch No non mi ha preso il pulsante per andare in su Dai Thunder Punch Perfetto Ed infine Garbodor cambio Pokémon, ma andiamo in Cineror. E andiamo di Heartquake Oh di pochissimo non è morto, peccato Sono molto lenti i miei Pokémon comunque, eh? molto molto lenti In ogni caso abbiamo sconfitto di nuovo il trio del Team Skull o scala, anzi. Perfetto, vattene. E se ne sono andati tutti finalmente. Possiamo quindi entrare nella lega Pokémon. Curarci Pokémon, guarda, sono tutti qui. Tutti i personaggi della Lola. Sicuramente Alola è la regione con più personaggi eh, secondari, assolutamente. Tra capi palestra, Kahuna. Cioè, capi palestra non ci sono. Kahuna, compagni di Ash, eccetera, eccetera. Intanto registriamoci qui. Ok, prima battaglia alla nostra sinistra. Andiamo. Sì, anzi aspettate no, no no no aspetta aspetta aspetta, cancel, non voglio entrare Niente, devi per forza entrare, vabbè a questo punto andiamo con Insineroar e via. The first Alola League, attenzione, benvenuti tutti alla prima Lega di Alola, il vincitore di questa battaglia diventerà il primo vero campione di Alola ma prima dovete tutti superare questo primo round, sconfiggete chiunque vedete e gli, ultici, gli ultimi a rimanere, appunto gli ultimi 16 a rimanere, potranno passare al prossimo round Questa è effettivamente una battle royale, a tutti gli effetti una battle royale quindi vedete un po' dove potete andare, cosa potete fare allora, io andrei, non mi ricordo che tipo ha questo... Che, che tipo di Pokémon ha lui, perché sicuramente non vado da quella con il tipo Terra, sicuramente non vado da lui che ha il tipo Lotta, perché ho Roar. Um, lei che Pokémon aveva? Oddio, non ricordo. Nemmeno Augusto. Augusto forse Roccia aveva. E dai, andiamo da Augusto. Ah no, non dobbiamo combatterli, perfetto, dobbiamo semplicemente combattere gli allenatori. Vabbè, partiamo da lei. Una battaglia onesta, ok? Ok. Ah lei tra l'altro è un costume da bagno però con Talonflame che è infame Allora andiamo di Darkest Lariat Che usa Flagello Ancora Darkest Lariat Perfetto di nuovo Darkest Lariat Ok e Incineroar l'ha battuto, ora il mio Pokémon è curato? No, bisogna curarlo manualmente Superfuzione 1 e 2 E andiamo ad affrontare quest'altri Not holding back, attenzione Andiamo in campo Tauros Non mi fa troppa paura Tauros con Incineror. Andiamo di Brick Break Beh, bel danno di questo Tauros però eh per Tauros ci sta che abbia un attacco molto elevato eh? Però siamo comunque riusciti a batterlo Perfetto Ed ora curiamo di nuovo i Pokémon Cioè il Pokémon anzi Qualche pozzoncina Perfetto E andiamo ad affrontare hmm. Iridio? Ma si sì, andiamo su Iridio Ok, il cooldown avoided me. <ride> Avresti potuto evitarmi, effettivamente, poverina. Questa perderà molto probabilmente. Con Boldore, sì. Sicuramente perderà. Andiamo di breccia. Ok. E di nuovo breccia. Perfetto. Troppo tardi ora, e eh, mi spiace. E ecco fatto. Avete. Ora siete appunto nella top 16. Tutti per favore uscite dallo stadio, congratulazioni, puoi avanzare alla top 16, la prossima battaglia sarà la tua destra, bene così, abbiamo superato quindi la prima parte che è, è stata letteralmente una battle royale, quindi andiamo alla prossima sfida che è questa, vai top 16 entriamo, ho calcolato che perderai, perfetto. Questa sarà semplicemente una formalità. Io vado ancora con i Sieneroar, che è il nostro Pokémon più versatile. Quindi vado sicuro con quello. E questa volta è Faba! Ok. È lo scienziato pazzo. Allora, Darkest Lariat. Che buon danno ancora Darkest Lariat. Buonissimo. Beh, ha calcolato in maniera molto molto accurata che avremmo perso. Quindi, insomma, buon per lui. Suppongo di dovermi fare da parte. Eh sì. Congratulazioni e passerai al prossimo round. Andiamo quindi qui. Vai, top 8, sì. Oh, contro Hau. Sembra che dovremmo già scontrarci uno contro l'altro. Non trattenerti, ok? Assolutamente no. Andiamo con Insineroar. Tanto tu userai Deciduai molto probabilmente. Eccolo lì, Deciduai. E io andrò prima di tutto con Fire No, ok God, ho bruciato <ride> E addio con Darkest Lariat Cioè ha pure mancato il suo Sky Attack, poverino Che lotta stupida che ha fatto Ok, abbiamo battuto anche How. Che battaglia incredibile Beh, se lo dici tu è stato fantastico ti farò il tifo per te va bene quante volte vi ho detto che preferisco gli, i rivali che rompano le balle che siano stronzi così che poi c'è appunto soddisfazione nel batterli ecco Howe è esattamente l'opposto di quello che voglio io Howe è quell'allenatore che anche se lo corchi di botte lui comunque fa il tifo per te è sempre carino e gentile quindi non c'è nemmeno soddisfazione nel batterlo vai semifinali Hurry up and lose! Ed ecco Guzman, il capo del Team School. Allora, insieme a come al solito e poi direi di andare dentro con Pikachu? Ci può stare. Vai, andiamo. Ok Guzman, ma nel campo Shizor, attenzione. Quindi andiamo di Fire Fang. Danno 4 per, quindi addio. Perfetto, poi Golisopod, e eh, infatti mi ricordavo che aveva un Golisopod per quello ho preso Pikachu Fortissimo Golisopod Però possiamo tirargli una bella Electro Ball in faccia Ma che la sente eh? La sente l'Electro Ball e poi un bel Thunder Punch Perfetto, abbiamo battuto anche Guzman, il capo del Team Skull A più tardi ragazzo Saluto qui da parte mia. Attenzione, non è che ha qualcosa di blocco in mente, sto tipo? Ok, possiamo andare quindi alla prossima battaglia. Ah, c'è anche il Professor Oak qui, non l'avevo notato. O prima non c'era. Salve. Ho visto che ce l'hai fatta. Tua madre Dio, siamo qui per vederti vincere. E uh, comunque, speravo di vedere un Pokémon raro, ma eh, appunto, vissato in questa regione. Meltan è il suo nome. Se ne fai uno per favore portalo da me Se ne trovi uno Ma l'ho già trovato Solo che non È solo che l'ho fatto evolvere <ride> Magari devo metterlo in prima squadra Aspetta eh Vediamo Perché sappiamo che certe volte non li vedono Se non sono primi in squadra Vediamo se lì va bene anche l'evoluzione No evidentemente no Non gli va bene l'evoluzione Andiamo qui comunque Vai Le finali E dobbiamo combattere contro Gledion Iridio quindi Quindi siamo solo tu e io Glacial non aspettiamo oltre, assolutamente no. Quindi Insenero Nicarokan um, direi. E Pikachu andiamo. Vai, Gladion che manda in campo Silvalli. Questo dovrebbe essere tipo normale, no? Quindi Brick Break dovrebbe fargli abbastanza male. Dai, mi ho fatto tentennare. Oddio multiattacco, quanto danno mi ho fatto? Scusami. Um, curiamolo un secondo. Quanto è forte Silvalli con questo multiattacco? Curiamolo ancora. Ah, l'ha ritirato ora e manda in campo il rock Ok. Andiamo di Heartquake Buono. Ah no, era Zoro Art infame Beh, andiamo allora di Break Break Buono Un suo Pokémon è andato Livello 49 per Incineroar. Ed ora Licka Rock, è quello vero però Quindi Heart dovrebbe fargli molto più male Ah, Stone Edge, cacchio Che culo però, colpo critico Che culo Andiamo a Licka and Rock anche noi e con lui usiamo Brick Break. Ah, lo ritira di nuovo. Però si prende una breccia in faccia. Non è stato molto furbo da parte tua, caro Iridio. Stone Edge vuole imparare. Mm, Stone Edge no, 80% di precisione non mi piace. Ok, ultimo in campo, Linkarrock. Brick Break. Break. Siamo più veloci noi, questo ci avvantaggia e ci permette di vincere la finale. Contro Gladion, eccellente. Se dovevo perdere contro qualcuno, eh, avrei voluto che fossi tu. Congratulazioni Glaciorb, grazie. E quindi possiamo goderci questa parte nella Sala d'Onore con Melmetal, Ligarock, Rowlet che non ha fatto niente in questa lega Pokémon, così come Poipol. Poi Incineroar e Pikachu Eccoci qua, benvenuti nella Hall of Fame Ed ecco gli Ash, campione della Lega, congratulazioni, finalmente abbiamo vinto una Lega, finalmente abbiamo finito vincendo una Lega, congratulazioni per aver vinto la Manala Conference e essere diventato il campione di Alola. Parla al professor Kukui quando sei pronto per iniziare la cerimonia. Quindi diamoci una ai Pokémon perché non si sa mai. I combattimenti possono arrivare da ogni direzione qui. Allora, dov'è il professor Kukui? Chi sei tu, Faba? Sì. Ok. Attenzione: prenditi cura di Gazlord, c'è un Gazlord da qualche parte. Glacial, è davvero. è davvero pessima come situazione. Eh, ci si stanno aprendo molti ultravarchi e lo stadio è sotto attacco abbiamo dovuto fare evacuare tutti ecco perché non c'era nessuno qui quindi dovremmo combattere immagino no? Allora diamo una salvata prima di tutto al gioco non vorrei che poi si mangasse qualcosa allora eccoli lì. stanno tenendo d'occhio un Ghazlord eh, devo parlare con te noi Kakuna possiamo reggerlo sicuro? E dove sono tutti, tutti gli altri? Sono qui allora. Ok, i nostri cuori prevarranno, i nostri cuori brucianti prevarranno. E qui c'è il Masked Coso. Ed anche un'altra ultra creatura. Ah però. Pikachu, dove sei? Eccoti qua. Tu cosa stai facendo? Help from our new champion. Don't hold back. Perfetto. L'aiuto del nostro nuovo campione. Non trattenerti. Andiamo. Combattiamo questo Gazlord cromatico. Motivo per cui voglio provare a catturarlo. Nuzzle. E paralizziamolo. Body slam, Va benissimo. Electro Ball. Ma che danno che gli otteniamo. Ancora Electro Ball. Perfetto vita rossa. Ed ora. Beast Ball. Quindi adesso riusciamo a prendere questo Gazlord cromatico. Ottimo, <ride> perfetto. Al primo colpo Gazlord è stato preso. No, non voglio dare il soprannome. Buon bel lavoro, campione. Gazlord, aspetta. Where is my mask? Aspettate, però, eh, se ne è andato via anche quell'altro Pokémon. Io avrei voluto prenderlo, quell'altro Pokémon. Quindi, ricarico il salvataggio vediamo se, parlando prima all'altro Pokémon, si può in qualche modo prendere. Ok, ci rivediamo qui. E rieccoci qua. Allora, vediamo se si può prima prendere quest'altro Pokémon, eh? perché altrimenti eh, si perde questo, dato che se ne va insieme a quell'altro, o no? È un Naganadel, vorresti prenderlo con te? Assolutamente sì! E eh, infatti avremmo perso Naganadel! Eh, insomma, il motivo per cui non abbiamo fatto evolvere il nostro Poipole è perché poi avremmo potuto prendere un Naganadel e poterlo quindi avere nel entrambe le forme. Cosa che non sarebbe successa se avessimo fatto evolvere il nostro Poipol. Eccolo qui, Naganadel 804. Quindi vai qui. Ok. Ed ora possiamo ridirigerci verso il Ghazlord e ricatturarlo. Tanto abbiamo visto che non è difficile, no? Quindi abbiamo davanti Pikachu. Rifacciamolo. Eccoci qua. Guzzlord Shiny, andiamo di Nuzzle, paralizzato, poi Electro Ball, di nuovo Electro Ball, ed ora la Beast Ball, eccola qua. Preso un'altra volta. Perfetto. No, non voglio rinominarlo. Bel lavoro, campione. Il Gazzlord. Aspetta, ma dov'è la mia maschera? Come ho fatto? Beh, penso che tu meriti la verità, Glacial. Sono sempre stato io il Masked Royale per tutto il tempo. Wow, incredibile. Non cambia. That won't change our exhibition match any. Comunque, non cambierà il fatto che dobbiamo. E combattere in un match, diciamo, d'esibizione, in una lotta d'esibizione. Infatti, dai, andiamo a fare la nostra battaglia totale. Andiamo prima però a curarci Pokémon, prima di parlare ancora a perché mi sa che lì inizierà a quel punto la battaglia finale contro Kuki per l'appunto. Allora lui, se non ricordo male, inizia con Insineroar, quindi... Dato che inizia con Incineroar, io gli metterei davanti di Carrock. E si va quindi a fare l'ultima battaglia di Alola. Vai. Sì, però dove? Non qui. Uh, da un'altra parte. Qui dentro. Dobbiamo parlare al tizio qui. Sì, sei pronto per la battaglia di esibizione? Assolutamente sì. Vai. Sei pompato, cugino? Questo match potrà anche essere giusto per divertimento Ma darò tutto per tutto Vai Kukui. Non aspettiamo altro Eccolo qui E infatti inizio con il Roar. Cacchio, a livello 55 Alla faccia Allora Rock Tomb Abbassiamo anche un po' la velocità Cacchio però Darkest Lariat quanto danno mi ha fatto um, Proviamo con Brick Break, Break. E eh, niente, non siamo riusciti a tirarlo giù. Peccato. Però qualcun altro potrà farlo ora. Qualcun altro, tipo. Naganadel. Cioè, Poipol. Volevo dire. E andiamo con Sludge Wave. Bella la musica, tra l'altro. Perfetto. E l'attacco speciale va su, così come il suo livello. Poi Empoleon. Tipo acciaio, quindi dobbiamo per forza sostituirlo, tipo acqua-acciaio, um, Pikachu è tutto tuo. E andiamo di Electro Ball. Murinello mi ha usato, che infame. Electro Ball di nuovo. Perfetto, poi Breviary, tipo volante. Peccato non avere l'Icarocca che sarebbe stato perfetto per Breviary. Manderò Mel Metal allora. E andiamo di Tuono Pugno. sky Skydrop. E Tuono Pugno di nuovo. Riuscirò ad attaccare prima o poi? Perché non attacca più? Scusatemi. Si è buggato? Skydrop wantlet. Eh, ma che devo fare allora? Per tornare giù, cosa dovrei fare esattamente? Ok, sono libero. Puoi attaccare ora? Eh, non attacca, vedete? Non ho capito cosa devo fare per liberarmi. Per me si è buggato il gioco comunque. Perché non ha senso, era apparso il messaggio che fossi libero Niente, Melmetal è morto per un bug evidentemente del gioco eh, Mando Pikachu, speriamo di poterlo one shottare sto coso prima che usi ancora Sky Attack Altrimenti è eh, brutta la situazione, Thunder Punch Ok, buono Peccato che sia stato questo bug eh, Venusaur, cambia un Pokémon, contro Venusaur, manderò insieme Roar Ora però lo sapete, contro brevi e rimandate qualcuno che possa one shottarlo senza fargli fare sky attack altrimenti ha buggato e non mi fa più attaccare Oh, forte sludge bomb eh, E cacchio E tra l'altro il Venusaur è più veloce di Incineroar Ah lo sostituisce però Chi si becca un altro Fire Fang? Lucario Non ti è andata molto bene come scelta eh caro Kukui. Ok, ha voluto comunque dare il tutto per tutto per uccidermi insieme a Roar. Che ci può stare, eh? A questo punto si manda in campo Rowlet. Rowlet sta tutto sulle tue piccole spalle. Allora. Tanto la musica è finita. Ah no, che okay, è ricominciata fortunatamente. Leafblade. Um, Dovrebbe essere comunque abbastanza, dato che è anche bruciato. Perfetto, è stata abbastanza la sola Leaf Blade. Rowlet sale a livello 45, ed ora tocca Tapu Koko. Attenzione, tipo elettro. Ehm... Poipol? Riesce a fare qualcosa? Allora, Toxic. Dai ha paralizzato, buono, però Toxic è andato a buon fine Ecco fatto um, Userò uno Sludge Bomb, tanto so che morirò quindi. Popole ha comunque fatto il suo Pikachu, vai, è tuo Andiamo di Brick Break, break. E eh, allora andiamo di Thunder Punch. Uh, 3 PS a Pikachu. Uf. Sto cercando di fare questa battaglia senza usare gli strumenti di cura. Quante... Che ho ancora un Pokémon, che... sì, ho ancora Rowlet. È un casino però. Se adesso Pikachu non ammazza Venusaur, la partita è persa. Electro ball. Vai. No, peccato. Vine Whip? Non è... Rowlet? Sta tutto sulle due spalle, di nuovo. Cosa facciamo? La giochiamo safe o la rischiamo? Beh, ma non, ha sen non avrebbe senso rischiarla. Basta che Venusaur faccia fango bomba e mi ammazzi. Quindi tocca usare uno strumento ah ma che possiamo usare Sucker Punch aspetta facciamo Sucker Punch eh? la rischiamo così però non gli faremo niente Sucker Punch non lo ammazza di sicuro no no no andiamo a prenderci una, un Revital Max ecco qua Max Revive e contro Venusaur ritiriamo su Melmetal vediamo cosa fa il Wind Sludge Bomb e eh, lo sapevo e infatti mi avrebbe uno shottato Rowlet. Purtroppo Rowlet era troppo pidevole di un Venusaur di uh, 6 livelli sopra. E a questo punto con Melmetal possiamo effettivamente finire la battaglia. Heartquake. Lui prova a caricare un solo arraggio. Ma non servirà a nulla. E poi contando anche il fatto che Melmetal si era buggato. Motivo per il quale avrei vinto senza strumenti anzi. <ride> non avrei potuto chiedere di meglio No, Roulette non ti può evolvere Che battaglia fantastica Forse possiamo rifarlo una volta ogni tanto eh, mh, Comunque ti meriti una ricompensa Anche se non, avrei, non ce ne impaglio nulla, ecco Un Tapu new Z Ok uh, Attenzione che folla Guarda qui <ride> Glacial, sono così fiera di te Grazie, Glacial Ce l'hai fatta diventare un campione, appunto hai reso questa lega migliore di quello che avrei sperato. Um, non vedo l'ora di vedere cosa farai, appunto, nelle tue prossime avventure, ma ci preoccuperemo di quello più tardi. Andiamo a casa per ora. Ed eccoci a casa. A questo punto possiamo dormire, effettivamente, e far passare il giorno. Il Rotomdex ci ha detto di andare a scuola, quindi andiamoci. Ah, andiamo su di qui, occhi aperti sempre per eventuali nuovi strumenti che magari buttano in giro, cioè Pokémon incredibili eh, che magari lasciano così a terra a caso, eh, vediamo un po' eh, perché sapete che ad Alola hanno preso questa abitudine a lasciare giù i Pokémon tipo leggendari nelle Pokéball inculate in giro che se non sai dove sono non li trovi più. Ok, eccoci qui, allora. Qui non c'è nulla, c'è niente, ok, diamo un'occhiata anche da questa parte, salve Kukui, tipo di qui, da Oak, c'è qualcosa? Nope, c'è sempre quel Vulpix lì, e di qui invece, vediamo eh, ok no, non c'è nulla, e qui sotto? Nemmeno, perfetto, allora possiamo andare a sederci al nostro posto e sentire cosa ha da dire il professor Kukui. Allora, a tutti! Come voi tutti sapete, il vostro, le vostre vacanze stanno per iniziare e la scuola andrà in pausa. Qualcuno ha dei piani? Io andrò al Mostip Space Center, dice Chris. Mio padre e io andremo a cercare Menafi, ok? Mentre Ibis dice che andrà con suo padre, andrà invece nella... Nella cucina di suo padre a lavorare, essenzialmente E Lilia. Invece, la mia famiglia e io. Eh, cercheremo il nostro padre scomparso. Attenzione, mio padre è scomparso. Giustamente perché lei è figlia di Samina, ma non abbiamo ancora conosciuto suo padre, che a quanto pare è scomparso. Mentre il Kau continuerà le sue sfide dell'isola. Un giorno diventerà un Kahuna. Ok, e tu, Glacial? andrai a viaggiare ancora in giro per il mondo? Sembra un buon piano. Non così veloce. Non abbiamo ancora avuto modo di combattere nella, appunto, nella lega. Glacial, concedimi questo onore. Ok, vuole combattere Cave. Andremo con Ligarok. And uno contro uno, perfetto. Allora Ligarok per forza. Vai Cave. Ligarok contro Charizard. Di due livelli sopra lui, tra l'altro, eh. L'infamella. Però non con nulla contro Ligarok. Mi spiace. Grazie per questo livellino gratuito. E questo è per tutti, divertitevi, Rotomdex dice aspetta, voglio parlare, I wanted to talk about what I'm doing, if Glacial is returning home I'm going to work with the Ether Foundation. Ok perfetto, Rotomdex dice che se Ash tornerà a casa lui andrà invece a lavorare eh, nella Ether Foundation. Glacial è stato fantastico essere il tuo Pokedex e ci rivedremo la prossima volta. E su questa nota è tempo che voi tutti prendiate le vostre strade. Alola a tutti. E quindi anche Rotom se ne va, questo sancisce effettivamente la fine di Alola con il Rotom Dex che se ne va. Questo ci permette, per esempio, di riprendere la nostra bicicletta. Eccola qui. Oh, ci siamo. Tra l'altro, bicicletta nera qui ad Alola. Guarda quanto siamo fighi. E se non sbaglio, si poteva andare qui a casa di Diglia e vedere se ci fosse qualcosa di particolare. Vediamo, eh? Vediamo se ricordo bene. Perché a darsi che non sia qui, c'è ancora un Pokémon da qualche parte che dobbiamo riuscire a prendere. Ecco, vediamo. Mega Erna, infatti. Magierna, Magiarna, non so come si pronunci. Ecco qua. Un altro Pokémon, credo leggendario. Non ho idea di cosa sia questo Pokémon. Comunque lo trovate qui. Dopo aver battuto la lega, dopo aver finito tutto, passate di qua e lo trovate. Ok. A questo punto andiamo a sistemarlo nel box. Eccoci qui. Sistemiamo questo Pokémon. eccola qua, Mega Erna. Magierna, oddio, Megaerna non si dice. Magierna, penso. Ok, 801 comunque. Quindi mettiamola qui. Poi, Gazlord cromatico, andiamo a metterlo qui, insieme a questi, e questo è lo stato del nostro Limindex di Alola e di Kalos, vedete che ci manca un po' per completarlo, specialmente quello di Kalos che è rimasto molto sguarnito. Eh, quello di Alola è già un pochettino più completo, in merito anche di tutte queste leggendari creature che abbiamo catturato nel corso del tempo. Anche tutti i Tapu, guardate, sono tutti qui. Ecco fatto. Questi sono molti Pokémon, ce li hanno regalati. Marshadow, Uzzeraora, Naganadel, cioè sono tutti regalati. A questo punto iniziamo anche a lasciare giù Poipol, qui. Che tecnicamente sì, è un Pokémon di Ash, ma dato che non ne otterremo in giro altri. Lo metto qui nel, nel Living Dex, come ha fatto con Solgaleo. Melmetal, stessa cosa. 809, vai. Lo metteremo quindi qui. Perfetto. Poi roulette, questi invece li potremo mettere tranquillamente nel, nel box di Ash ed è quello che faremo. Andiamo quindi a metterli nel box di Ash. Andiamo tutto, tutto tutto indietro. Guardate quanti Pokémon abbiamo catturato, quanto abbiamo collezionato. Eccoci qui. Allora, qui possiamo lasciare giù. No, no, release assolutamente no. Eh, item prendi, sì. Poi item. Prendi, e questo non ha già degli strumenti, possiamo lasciare giù insieme Roar, Dicaroch e Rowlet. Eccoli qua, i Pokémon di Alola. Eccoci qui, questi sono tutti i Pokémon di Ash, come vedete, alcuni sono di livello un po' più alto perché li abbiamo usati anche per la Battle Frontier o le isole Orange o per allenare gli altri Pokémon tipo il nostro Charizard che ha a livello 92, letteralmente altissimo. Il Pokémon più potente che abbiamo in. Che abbiamo qui. Molto molto belli. E a questo punto faremo. farò il mio Dream Team di Ash. Quindi mi prenderò la squadra. Ecco così. Questo. La squadra che è la mia preferita Quindi non, non, avete, non, cioè non prendetevela se non metto i vostri Pokémon preferiti Ma questa è la mia preferita Ecco qua Sicuramente questi 5 E l'ultimo posto Cosa potrei metterci? Manca... no Pokémon volante ce l'abbiamo Terra Mancherebbe un Pokémon di tipo acqua effettivamente eh? Mancherebbe un bel Pokémon di tipo acqua e, e guardate un po' chi c'è qua Ce lo prendiamo Molto volentieri Abbiamo una squadra incredibilmente equilibrata così, c'è cioè davvero figa. E non, manca il tipo drago, quello si sì, manca tecnicamente anche il tipo folletto, ma il tipo folletto ce ne sbattiamo altamente. Dato che Ash non ha mai avuto un Pokémon di tipo folletto, quindi è poco da fare. A questo punto torniamo qui. Eccoci qui. Perché c'era un posto vuoto qui? Anche okay, sono quelli del. Sono i Vanilit. L'ine evolutiva di Vanilit. Mettiamoci qui, ecco fatto. Usciamo. Da qui, bicicletta, tocca prenderci la bici, ecco fatto, torniamo al laboratorio del professor Kukui e andiamo a concludere effettivamente questa nostra avventura, perlomeno per quanto riguarda l'avventura principale. Andiamo nel laboratorio, qui dentro ci sono i Pokémon di Ash, come vedete, Insidero, Rock, uh, Rowlet, e Melmetal. Tu cosa vuoi invece? Burnet. Come stai, stai Gracian? Spero non sia un problema che eh, appunto mi sia trasferita qui con eh, mio marito. Ok, quindi questa è la moglie di Kukui. Mai sentito a nominare. Allora, ritorniamo accanto. E qui possiamo andare effettivamente a parlare al professor Oak, cosa che si faceva ad ogni fine generazione, ad ogni fine regione. Quindi lo facciamo anche ora. Andiamo qui sopra. Salve, E davvero un lavoro eccellente nel essere diventato campione di Alola Gracial, è stato un match molto eccitante. Hai davvero compiuto grandissime cose da quando sei partito qui insieme a Pikachu. Il legame che avete creato, le regioni che avete esplorato, anzi i legami che avete creato, le regioni che avete esplorato e la gioia di vivere and the joy of living life to the fullest, e la gioia appunto di vivere la vita al massimo. Sono profondamente orgoglioso di te. Ho sentito che il tuo, il tuo obiettivo ora è esplorare il mondo intero, non permettermi di ostacolarti, quindi. E finisce effettivamente così, ecco che partono i titoli di coda. Come al solito nel caso in cui questa canzone, sì, è sicuramente copyright, nel caso non lo fosse ve la ascolterete molto volentieri, nel caso lo sia l'avrò sostituita con un'altra canzone di Pokémon, un'altra soundtrack magari dei videogiochi. In questo momento nel caso in cui l'avrò sostituita sappiate che sta passando la sigla, eh, penso, la, della prima, la prima sigla animata di Pokémon, credo di sì. Gonna catch Ketchum All è quella, ok. Forse no però, forse potrebbe essere quella di Alola? Boh, mi, sem mi sembra sia quella della prima generazione. Comunque, sto passando questa musica, io lascerò andare i titoli di coda, è giusto che chi ha lavorato questo gioco in maniera totalmente gratuita e, e non l'hanno nemmeno venduto, cioè proprio l'hanno rilasciato in maniera gratuita, vengano... Riconosciuti, gli si è riconosciuto il merito, quindi lascerò andare i titoli di coda. Eccoci qua. Generation 8 Project, attenzione. Beh, ehm, tecnicamente stanno lavorando per mettere anche la regione di Galar. Ora, io non so se i salvataggi saranno tra trasferibili quando lo faranno, perché da, una, da un aggiornamento all'altro alcuni salvataggi erano trasferibili, altre volte no. Quindi bisogna vedere. Nel caso in cui non fossero trasferibili i salvataggi, perdonatemi ma non mi rimetterò a rifare tutto Fire Rush solamente per portare la regione di Galar perché sarebbe uno spreco di tempo enorme. Calcolate che io, eh, come vedete anche dei salvataggi che ho fatto, qui ci ho speso 150 ore, non è poco non è poco per niente, in 150 ore finisci 15 giochi in media, o magari non 15 fai 13 giochi in media, come okay, invece l'ho dedicato solo ad un gioco, che però per me merita. E quindi, dopo aver visto i titoli di coda, ecco qua, io vi ringrazio per aver seguito questo video e questa serie fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video e la serie vi sono piaciuti, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di Fire Ash nella sua totalità e della serie che ho portato. Infine iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, perché ci potranno essere dei video extra in cui andremo a fare un po' di postgame, un po' magari di Living Dex, vi annuncerò se riuscirò effettivamente a completare il Living Dex di tutte e sette le regioni, tosta, ma potrei farcela. E ci sono comunque, potrebbero esserci in futuro altri video, vi avviso che comunque il tempo a mia disposizione per realizzare i video appunto questo YouTube è, è diminuito in corso appunto a impegni che mi sono preso eh, fuori da YouTube, quindi ci saranno insindacabilmente meno video, sicuramente meno video, però potranno comunque esserci, quindi se volete iscrivervi al canale mi fa piacere e ci vedremo con altri video. Grazie a tutti e alla prossima!